Ciao a tutti, oggi prepareremo il liquore rossana. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono caramelle rossana, alcol per alimenti, latte e panna fresca. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le caramelle rossana. e li facciamo tritare per dieci secondi a velocità sette riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo il latte, la panna, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per diciotto minuti, novanta gradi velocità 5 lasciamo raffreddare all'interno del boccale mescolando di tanto in tanto una volta raffreddato aggiungiamo l'alcol ed amalgamare per un minuto a velocità 3. Il liquore è pronto, imbottigliare, mettere in frigo e servire freddo. Liquore Rossana. Si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta!